Prima di iniziare a fare l'agente immobiliare ero un dipendente, ero stato assunto presso un ministero qui su Roma. Eh, prima studiavo, ero studente. Mi sono occupato sempre di attività commerciali, sia come venditore e successivamente come area manager. Mi occupavo di fare le consegne a domicilio.